buonasera a tutti buon pomeriggio anzi ehm, uh, oggi è il secondo incontro uh, dedicato di un breve ciclo di tre incontri dedicato alle cause e le conseguenze della guerra in ucraina ehm, e oggi ci occupiamo di economia in particolare con un focus sull'effetto uh, della guerra sull'inflazione quindi questa Uh, questo fenomeno che noi avevamo conosciuto oltre 40 anni fa pensavamo che si fosse finalmente addormentata, dominata, e controllata e in realtà è risorta a un certo punto e non è risorta per effetto di uh, politiche monetarie come, come vuole la teoria dominante in economia che più stampi quando stampi tanta moneta aumentano i prezzi perché sono 15 anni che le banche centrali non fanno altro che eh, iniettare moneta nel sistema finanziario e invece l'inflazione era proprio addormentata anzi il problema era proprio che eravamo ben sotto il 2% che per esempio è il target della banca centrale europea invece in conseguenza della guerra in ucraina abbiamo eh, visto una fiammata, già a dire il vero, forse la, la stavamo già osservando prima, poi ci spiegherai le ragioni per, che, che, che sottostanno a questo, a questo fenomeno, però soprattutto con la guerra in Ucraina, con la crisi energetica, il fatto che non abbiamo più accesso, eh, non vogliamo più accedere e ormai non possiamo più accedere alle fonti energetiche eh, russe eh, chiaramente questo fenomeno è diventato particolarmente importante eh, la reazione delle banche centrali è stata aumentare i tassi di interesse eh, con tutte le conseguenze che ancora forse dobbiamo vedere mm? abbiamo appena iniziato a vederle allora noi parliamo di questo parliamo dell'inflazione con un ospite gradita, Nadia Garbellini economista eh, dell'università di Modena eh, che ha accettato il nostro invito quindi io le passo volentieri la parola uh, okay. l'onere e <ride> l'onore di spiegarci <ride> di spiegarci cosa sta succedendo sì, beh, mi aggancio tanto, beh, intanto anch'io anch buonasera, buonasera a tutti quanti mi aggancio a quello che dicevi tu cioè il fatto che in realtà i prezzi hanno cominciato ad aumentare i prezzi del gas, diciamo uh, hanno cominciato ad aumentare prima che mh, che iniziasse la guerra, quindi diciamo che già alla fine del 2021 i prezzi hanno cominciato a salire. Eh, noi, adesso, ovviamente il discorso sarebbe ampio e complesso, però eh, sostanzialmente, quello che, eh, insomma, quello che a mio avviso è successo, ecco, non soltanto ad avviso mio ovviamente, è che eh, cioè la causa vera e propria di questo surriscaldamento dei prezzi del gas è da andare a ricercare più che nella guerra in sé, nel, fatto che eh, già a partire dagli anni 90 eh, sono stati liberalizzati i mercati dell'energia, quindi con delle direttive europee che poi sono state recepite dall'ordinamento italiano, il, il mercato dell'energia è stato smembrato in diverse fasi e sostanzialmente quello che osserviamo oggi è che a causa insomma, del fatto che eh, i prezzi ora sono determinati dai mercati finanziari, in particolare dal TTF che è il mercato finanziario che si trova in Olanda, che peraltro è di proprietà del ministro dei trasporti olandese, proprio il, il mercato, eh, lì ovviamente qualsiasi, um, qualsiasi evento o aspettativa di evento che possa generare eh, forti eh, oscillazioni nella domanda del, del gas si riverbera immediatamente in eh, così, movimenti speculativi che quindi causano grandi oscillazioni dei prezzi. Uh, quindi per un lungo, diciamo, per tutti gli anni 2000 questo non si è osservato in maniera così forte perché comunque la situazione era, diciamo, tutto sommato uh, stabile, non, non, di certo non c'erano, previsioni di fiammate nella domanda, visto che poi anzi c'è stata uh, la crisi 2007, 2008, 2012, insomma, di certo, come dire, non si sono create tensioni speculative sui mercati. Poi con il Covid, se vi ricordate, nel 2020 i prezzi, le quotazioni, sia del, prima del petrolio, cioè, hanno cominciato a comportarsi in maniere singolare, c'è stato un giorno, se non ricordo male, era forse l'agosto del 2020, adesso non vorrei dire una sciocchezza sulla data, che addirittura le quotazioni del petrolio sono diventate negative, cioè eh, se qualcuno andava a prendersi, perché? Perché c'era stato il Covid, quindi la gran parte dei, poi dei, dei, degli scambi in realtà riguardano contratti derivati quindi non è che si scambia davvero il petrolio perciò i depositi dove questi barili fisici di petrolio stavano in genere erano sempre mezzi vuoti lì durante il covid con le chiusure chi doveva, eh, chi doveva effettivamente acquistare il petrolio cioè chi faceva queste transazioni perché effettivamente gli serviva il petrolio non solo per motivi speculativi non lo ha ritirato perché non gli serviva e quindi c'erano i depositi pieni e di conseguenza c'è stato per qualche giorno, quindi tutte queste, um, tutte queste uh, chiusure, poi riaperture, eccetera, hanno causato in effetti delle, delle tensioni speculative, se vogliamo, sui mercati. Insomma, i prezzi dell'energia hanno cominciato a comportarsi in maniera del tutto caotica a partire già dal 2020 e poi con insomma, la situazione in, uh, in Ucraina era comunque tesa già da qualche tempo, perciò che ci fossero delle, delle tensioni che potenzialmente potevano poi riverberarsi sul, sul mercato dei derivati dell'energia era anche insomma, qualcosa di prevedibile tanto è vero che in realtà le grandi compagnie come l'ENI che fanno, insomma, usano questi contratti finanziari come copertura cioè magari acquistano oggi i derivati funzionano lo dico perché magari non, non tutti sanno esattamente che cosa sono sono degli strumenti finanziari che di fatto sono dei contratti che riguardano la compravendita di una merce che si chiama sottostante, che può essere un bene, un servizio, ma anche una scommessa su un evento, insomma non, non deve necessariamente esserci qualcosa di, di materiale. Qui parliamo dei derivati energetici che quindi invece hanno come sottostante il petrolio, il gas, eccetera, eccetera. Quindi il contratto derivato può essere visto o come una scommessa, io scommetto che domani il prezzo sarà più alto, quindi acquisto questo prodotto, questo contratto che dice che io tra sei mesi posso acquistare il petrolio al suo prezzo di oggi. Quindi se il prezzo poi aumenta io sto facendo un affare perché lo sto pagando di meno. Se il prezzo, eh, insomma, a seconda di cosa succede al prezzo, uno, quindi diciamo che sui mercati finanziari avvengono queste, insomma, la, la speculazione, è una sorta di scommessa sul prezzo futuro e quindi sulla capacità di realizzare un, un guadagno posticipando una vendita o anticipandola a seconda che il prezzo poi aumenti o diminuisca, quindi le grandi compagnie normalmente quando prevedono, eh, insomma qualche mese prima del, de, dello scoppio della guerra hanno già iniziato e normalmente comunque lo fanno sempre, acquistare queste, grandi, queste quantità comunque ingenti di prodotti energetici assicurandosi il prezzo corrente, quindi in realtà questi extra profitti di cui, di cui si è molto parlato sono anche basati su questo, cioè sul fatto che le compagnie hanno acquistato il gas al prezzo di qualche, qualche non so, mese, anno, dipende da quando sono stati insomma, acquistati questi derivati, e a noi lo stanno vendendo invece alla quotazione attuale sul, sul mercato, in bolletta, quindi è lì che si realizzano questi extraprofitti. Quindi sostanzialmente eh, innanzitutto possiamo subito dire che il fatto che siano aumentati i prezzi, i prezzi del gas ovviamente è correlato alla guerra, cioè il fatto che ci sia il conflitto e che il conflitto sia cominciato, ha, ha dato modo ovviamente agli speculatori di ritenere che il prezzo del che, insomma che ci sarebbe stata una restrizione dell'offerta del gas e quindi un aumento dei prezzi. Ovviamente quando gli speculatori si aspettano che i prezzi aumenteranno, agiscono, di agiscono come se i prezzi aumentassero e così facendo li fanno aumentare per davvero, quindi sono le aspettative diciamo che si autorealizzano e quindi... Certo che la guerra ha influito sull'aumento sull dei prezzi eh, del gas, lo ha fatto però perché i prezzi del gas sono determinati sui mercati finanziari, quindi questa è eh, che ci è stata presentata negli anni 90 come una eh, innovazione necessaria. Ricordiamoci che i decreti che in Italia hanno eh, liberalizzato, quindi il recepito la normativa europea, sono stati il decreto Bersani e il decreto Letta, quindi questa ubriacatura... Liberista del centro-sinistra o sedicente tale, eh, ci è stata presentata come una maniera per eh, ridurre no? l'incertezza, le fluttuazioni, cioè come se eh, contrattare le merci sui mercati finanziari fosse qualcosa che serviva a stabilizzare il sistema, mentre invece i prezzi proprio per costruzione merca dei mercati finanziari di come funzionano sono stabili in periodi, in periodi stabili, non cambia niente e quindi ma quando ci sono periodi di grande incertezza dovuti anche ad esempio ad eventi come inaspettati o comunque parziali, insomma, inaspettati nella loro poi realizzazione effettiva, questa stabilità eh, era, era molto più stabile il sistema precedente quando c'erano contratti pluriennali, se non pluridecennali tra governi quindi Andreotti concordava con Brezhnev che per i successivi 30 anni l'Unione Sovietica vendeva all'Italia il gas al prezzo X e il prezzo non cambiava per 30 anni. Quindi, insomma, il primo punto che mi preme eh, così, sollevare è questo, il problema reale è la liberalizzazione dei mercati dell'energia e questo era facilmente prevedibile perché sono per esempio i mercati delle delle materie prime, sia alimentari che non, eh, non so, il caffè, il cacao eccetera, tutti quei, quei, quei prodotti primari di cui vivono in larga misura i paesi in via di sviluppo, da decenni soffrono di questo problema, tutta la disciplina di studio che si chiama sicurezza alimentare si occupa proprio di questo, da un lato del fatto che i paesi in via di sviluppo trovano più conveniente esportare le derrate alimentari piuttosto che sfamare la popolazione perché i paesi ricchi pagano di più di quanto potrebbero pagare le persone che ci vivono e dall'altra il fatto che queste merci essendo tutte eh, contrattate sui mercati finanziari le fonti più importanti di reddito di questi paesi il eh, loro valore nominale era, diciamo così, è soggetto a forti oscillazioni e quindi chiaramente se un paese non so dell'Africa subsahariana vende, vive sostanzialmente esportando caffè, è ovvio che se il prezzo del caffè improvvisamente crolla questo è un problema, perciò diciamo, l'intrinseca instabilità, instabilità dei mercati finanziari e dei prezzi poi delle, delle commodities come si chiamano era cosa nota, quindi diciamo, è un po difficile, era un po' difficile pensare che nel caso dell'energia le cose potessero andare eh, diversamente. <ride> quindi questo è un, primo, è un primo punto. Il secondo punto che secondo me è importante, eh, è importante sottolineare è che eh, sull'inflazione c'è anche davvero tanta tanta ideologia, cioè tu prima menzionavi la teoria mainstream, quindi chiaramente la teoria mainstream ci dice, no, siamo abituati a sentirci dire da sempre, che l'inflazione è che i pre prezzi aumentano quando aumenta la moneta in circolazione, quindi se si stampa moneta allora aumentano i prezzi. Ora non vogliamo ovviamente fare una, una lezione di storia del pensiero economico che non mi sembra proprio il caso, però diciamo che questo sarebbe vero se fossero valide delle condizioni che la teoria dà per valide, che in realtà non esistono, tipo la, la piena occupazione, che non mi sembra che sia precisamente una caratteristica dei nostri sistemi economici attuali, la piena utilizzazione della capacità produttiva, cioè impianti che funzionano H24 7 giorni su 7 producendo come dei pazzi, e la costanza della velocità di circolazione della moneta, cioè il numero di volte in cui una banconota passa di mano, nozione questa che forse è addirittura ormai proprio superata dal fatto che come fai a calcolare la velocità di circolazione della moneta elettronica, per esempio, è un pochino più, più difficile. Quindi, insomma, eh, questa teoria poi è rimasta così dominante fino ad oggi, lo è ancora, sul, diciamo, nel discorso politico, perché è funzionale eh, agli interessi di chi viene avvantaggiato dall'inflazione, perché di fatto l'inflazione alla fine non è altro... Che una grande redistribuzione del potere d'acquisto dai, dai salari ai profitti sostanzialmente o comunque alle rendite, perciò eh, il discorso stesso che ci sia il rischio di una spirale salari prezzi è chiaramente un discorso estremamente come dire, ideologico, nel senso che chiaro il valore aggiunto va un, una parte va ai salari, quello che non va ai salari va ai profitti, è ovvio che se, io, che se mi aumentano i salari e io non riduco i margini di profitto, i prezzi aumenteranno. Cioè se a parità di margine mi aumentano i costi di produzione, è naturale che i prezzi aumentano. Cioè non potrebbe che essere così. Però non è scritto da nessuna parte che debbano per forza essere i salari reali ad assorbire l'impatto degli aumenti dei costi. Potrebbero essere perfettamente i margini di profitto. Quindi se eh, le aziende volessero mantenere i prezzi costanti potrebbero farlo serenamente comprimendo i loro margini di profitto, questo non è impossibile eppure è una, così, una opzione che non viene neanche mai messa, cioè, non viene neanche mai messa sul, sul piatto, poi possiamo discutere sono in grado o non sono in grado le imprese effettivamente di assorbire, cioè, hanno o non hanno profitti a sufficienza, liquidità a sufficienza da assorbire questi, questi aumenti di prezzi, questa è una domanda che è ovviamente lecito farsi e in effetti... Noi ce la siamo fatta e abbiamo cercato di dare una risposta, ovviamente ehm, grandi, una media, una risposta media che può non essere vera per tutte le aziende, perché poi sappiamo che ci sono aziende grandi, aziende piccole, eccetera. Però utilizzando i dati eh, diciamo settoriali, quindi le, quelle che si chiamano tavole input-output, quindi andando a vedere non soltanto diciamo, l'impatto sui prezzi o sui costi dell'aumento. Ehm, dell'aumento dei costi energetici diretti, ma anche del fatto che chiaramente aumenteranno eh, anche i fornitori eh, di altre materie prime, avranno, di altri input produttivi, diciamo, avranno a loro volta degli aumenti eh, in bolletta e quindi aumenteranno anche i loro prezzi e così via. Quindi tenendo conto degli aumenti non solo eh, diretti ma anche indiretti, se noi eh, stis, dicimo, simulassimo l'effetto di un aumento del 500%, ci siamo tenuti larghi perché volevamo proprio essere così, sovrastimare al limite, se noi stimassimo l'effetto di un aumento del 500% del costo del gas, indipendentemente dalla sua origine geografica, quindi indipendentemente da chi è il fornitore, questo eh, provocherebbe un aumento del livello dei prezzi, cioè del prezzo di quel paniere che è il consumo delle famiglie che ovviamente non consumano né accià ci sono delle industrie molto energivole la siderurgia la produzione di energia elettrica, eccetera però chiaramente la siderurgia il prodotto della siderurgia non entra nel paniere del consumo delle famiglie quantomeno non ci entra direttamente ci entra solo indirettamente quindi l'effetto è molto smorzato ecco noi abbiamo calcolato che eh, l'inflazione misurata su questo paniere a seguito di un aumento del 500% del prezzo del gas, ovviamente senza considerare tutti gli altri elementi che possono essere poi eh, che possono portare in alto i, i costi di produzione, sarebbe stata intorno al 3,5-4%, mentre invece noi stiamo osservando un'inflazione decisamente molto più alta, il che ci fa innanzitutto concludere che parte, lo ha detto persino la Banca Centrale eh, Europea, che non è precisamente il centro studi del, del comitato sindacato. centrale, della... <ride> ecco, è che eh, comunque eh, le imprese hanno aumentato i prezzi in proporzione decisamente superiore all'aumento dei loro costi e in effetti questo è, è incontrovertibile osservando eh, quantomeno le medie per industria. Poi naturalmente possono esserci micro imprese microimprese, o imprese molto piccole che fanno più fatica a fronteggiare questi aumenti, mentre le grandi multinazionali possono far fronte anche eventualmente a dei periodi di profitti negativi, se è qualcosa che rientra. No? Quindi questo ben lungi dall'essere una, una buona notizia significa comunque che si mette in moto anche un processo di, chiamiamola, selezione artificiale più che selezione naturale delle imprese, quindi le più grandi che tipicamente sono anche quelle che offrono le condizioni di lavoro, diciamo che hanno la maggior capacità anche di sfruttare fortemente di, di estrarre valore plus valore insomma, eh, in maniera più intensiva dal, dalla forza lavoro hanno la possibilità insomma il fenomeno della concentrazione cioè dell'aumento delle dimensioni aziendali e quindi della quantità di, di, della capacità di controllo esercitato dalle singole aziende sull'intero sistema economico diventano più insomma, ci sono delle spinte che vanno in quella direzione ehm, però ecco diciamo che in media questo sarebbe stato l'aumento dei prezzi, se poi andiamo a calcolare di quanto si, si sarebbero dovuti restringere i profitti per poter eh, assorbire ehm, l'impatto dell'aumento dei costi del gas senza aumentare i prezzi, cioè mantenendo i prezzi costanti, in realtà tutte le industrie ad eccezione di 4 ehm, riescono a Perfettamente a mantenere i profitti positivi e anzi molto elevati. Questi quattro settori sono eh, la produzione di energia, la siderurgia, la logistica e i, la po la po i servizi postali, che ovviamente sono, eh, imprese, sono in, in settori molto energivori, ma sono anche i settori che sono stati sempre tradizionalmente, eh, insomma quelli che, non, che una volta si chiamavano monopoli naturali, cioè quei settori che sono sempre stati pubblici. E quindi lo Stato si può ben permettere di, di, come dire, di fronteggiare dei periodi anche di, no? di, di, calcolando che poi un settore pubblico che magari ha accumulato, insomma, invece che distribuire profitti, magari ha accumulato della, della liquidità che permette di fronteggiare delle dell emergenze, insomma, diciamo che eh, senza dubbio sarebbe stato possibile mantenere, mantenere i prezzi costanti e far scontare questo, questo incremento dei costi di produzione. Eh, alle imprese sotto forma di una riduzione dei margini invece che come sempre sotto forma di una erosione del potere d'acquisto dei, dei lavoratori quindi l'argomento che ha portato anche il governatore della banca centrale quando, della banca centrale della banca d'italia scusate della mm -hmm. banca centrale europea eh, recentemente insomma a febbraio, se non mi ricordo fine gennaio, inizio febbraio, che diceva no, no, no, attenzione alle richieste, parlava con i sindacati, attenzione alle richieste di aumenti salariali perché qui rischiamo una spirale inflattiva, Beh, si può anche rivendicare che questa spirale inflattiva si, eh, si blocchi non riducendo il potere d'acquisto dei lavoratori e quindi ulteriormente spostando la distribuzione del reddito in favore dei profitti, ma una volta tanto eh, sotto forma di una riduzione dei margini, non di una tassazione dei profitti, proprio di un, di un controllo, di una, una calmierazione dei prezzi e quindi di una sostanzialmente eliminazione ex ante del problema della de, de, de realizzazione di questi extra profitti. Quindi se noi andiamo a vedere la distribuzione del reddito dagli anni 60 a oggi, ci fanno sempre vedere solo gli ultimi pochi anni, dal 2008 ad oggi, ed è aumentato è migliorata in favore, dei, in favore dei salari, di poco, e sicuramente per effetto di, di cose tipo, che eh, vengono considerati profitti, anche cose che profitti non sono, tipo tutte le, par le finte partite IVA, sono dei, il fenomeno in Italia è piuttosto, è piuttosto grosso. Ma se allarghiamo la finestra, andiamo a vedere dagli anni 60, cioè il crollo della quota salari è verticale ed è, insomma, estremamente evidente, si parla di più di 10 punti punti percentuali, cioè insomma c'è stato davvero una, un enorme spostamento nella distribuzione del reddito in favore, in favore dei profitti, quindi ecco come dicevi tu le grandi espansioni monetarie che ormai avvengono da 15 anni non hanno mai provocato inflazione a provocare inflazione in questo momento sono evidentemente i costi e eh, l'avidità, infatti è stato coniato il termine gridflation in inglese che vuol dire proprio inflazione da avidità eh, dei, dei, insomma, dei, del capitale, ecco è modo, questo è il nostro modo, dico il nostro modo perché con questo lavoro che sta facendo con, insomma, con un gruppo di colleghi quindi non, non da sola. L'altra questione che secondo me è importante eh, sollevare riguarda la misurazione dell'inflazione. Cioè noi parliamo di inflazione, però alla fine inflazione significa variazione del costo di un determinato paniere, del prezzo diciamo, di quello che noi paghiamo a un determinato paniere di beni. Quindi la composizione di questo paniere è molto importante per determinare poi quale sarà l'inflazione, cioè se io prendo, eh, se so che gas, e, eh, energia e alimentari sono le due grandi categorie merceologiche il cui prezzo è aumentato di più, prendo un paniere dove queste due merci sono presenti con un peso molto alto e prendo un altro paniere all'interno del quale queste merci sono invece presenti con un peso molto basso. Beh ovviamente se misuro l'inflazione con il primo paniere avrò un'inflazione più elevata di quella che otterrò se invece utilizzo il secondo paniere, è esattamente quello che succede in Italia con il famoso IPCA depurato, cioè quello che viene utilizzato per eh, diciamo così come base per la contrattazione, Quindi facciamo un passo eh, indietro. L'Istat produce tre indici dei prezzi che sono basati su tre differenti panieri. Il primo indice si chiama NIC ed è l'indice per l'intera collettività e quindi considera come popolazione di riferimento tutti, tutti qua, tutta, la tutta la popolazione indipendentemente da fascia di reddito, categoria professionale, eccetera. Quindi lì il paniere lo, lo stabilisce l'Istat, anno dopo anno viene aggiornato ed è un paniere che è rappresentativo del consumo diciamo, dell'intera collettività, il consumo medio di tutta quanta la collettività. Questa è l'inflazione calcolata come variazione del costo di questo paniere, quello che viene utilizzato per esempio nelle stime del governo, quindi quando il governo pubblica la finanziaria con le stime di crescita nominale e reale, l'inflazione si stima sulla base di questo indicatore. Poi c'è quello che si chiama FOI, che è eh, il paniere delle famiglie di operai e impiegati. Quindi, diciamo, si prende a riferimento non l'intera collettività, ma solamente, eh, diciamo, quella fascia di popolazione che in teoria ha un reddito medio più basso rispetto all'intera collettività, perché togliamo, sono solo i lavoratori dipendenti, ecco, eh, quelli che pagano le tasse. <ride> Come? Quindi, eh, quello invece... Quella è l'inflazione, l'inflazione calcolata sulla base di quel paniere è l'indice che serve alle varie, um, agli, agli adeguamenti nominali, quindi lo, lo scatto istat, del, del, istat dell'affitto è calcolato sulla base di quell'inflazione, gli assegni familiari, eh, l'assegno di mantenimento per il codice, quindi, per il coniuge, quindi tutte le, le grandezze, i trasferimenti nominali vengono adeguati sulla base di, quel, di quell'indice. Poi c'è l'IPCA che è l'indice armonizzato a livello europeo, quindi riguarda la popolazione di riferimento e l'intera collettività ed ha una metodologia differente, diver, leggermente differente dalle altre due, che è quella, la stessa metodologia utilizzata da tutti i paesi d'Europa, quindi la il paniere sostanzialmente è stabilito dall'Eurostat, in maniera tale da poter confrontare eh, l'inflazione di, di tutti i paesi europei. Questo è stato fatto prevalentemente perché nei trattati di Maastricht tra i criteri c'è anche un criterio che riguarda l'inflazione e quindi deve esserci per forza un, un tasso di inflazione calcolato allo stesso modo in tutti i paesi europei per poter renderli confrontabili. L'IPCA depurato, che in realtà non si chiama IPCA depurato ma si chiama IPCA al netto dei prodotti energetici importati, è un paniere che è uguale all'IPCA, però senza le, le, i prodotti energetici importati, che guarda caso sono quelli il cui prezzo ovviamente adesso sta aumentando vertiginosamente, il che significa che se effettivamente si andasse a contrattare un incremento salariale basato su quell'indice, questo incremento sarebbe molto più basso rispetto all'inflazione. Da dove esce fuori questo IPCA depurato? Come vi ho detto, i tre indici ufficiali che calcola Istat sono NIC, FOI e IPCA. L'IPCA depurato non è uno dei tre indici ufficiali, ma è l'indice che è stato eh, concordato, che è emerso dall'accordo separato firmato da Confindustria eh, Cisle Will nel 2009 per la contrattazione. Quindi è stato stabilito dalle parti, c'è cioè proprio scritto sulla metodologia dell'Istat che è davvero sono tre paginette da cui si evince davvero molto poco, quindi ci sono molti dettagli che, sono, che non, sono, insomma, non è spiegata questa metodologia. Nel 2009 le parti avevano concordato che a calcolare il valore di questo paniere, quindi l'inflazione basata su IPCA depurato, fosse un ente esterno. Era stato scelto ISAE, che è stato chiuso poco più di un anno dopo, eh, passando tutta l'incombenza a Istat. E eh, diciamo così che la metodologia di calcolo è stata in larga parte concordata con le parti sociali, questo c'è proprio scritto dentro, dentro al, alla metodologia ufficiale dell'ISTAT che è quella dell'ISAE, tant'è vero che se sì, si sì, va in fondo, sopra c'è scritto ISTAT in fondo c'è scritto ISAE con la data del 2009, quindi insomma l'hanno presa e, e ricopiata. Quindi quell'indice è stato... Eh, esplicitamente, quindi è scritto nella metodologia, è stato esplicitamente pensato per rispondere all'esigenza di evitare di importare inflazione, cioè se c'è un aumento del, del costo del petrolio sui mercati internazionali e noi adeguiamo i salari, stiamo importando inflazione, anche lì dando per scontato che i margini di profitto non si possono assolutamente toccare neanche per qualche periodo laddove in realtà... La giustificazione che ci hanno sempre dato per il fatto che i profitti siano più alti dei salari è che l'imprenditore si assume il rischio d'impresa. Certo è che se non consideriamo rischio d'impresa, nemmeno il rischio che il prezzo del petrolio possa aumentare in qualche, insomma, in qualche momento per qualche ragione, allora non si capisce che cosa sia questo rischio d'impresa. I contratti hanno i contratti a termine, quindi possono licenziare quando gli pare, hanno la possibilità di scaricare tutti i, i rischi di, di cambio, eccetera, eccetera sul lavoratore tramite una, una compressione del suo potere d'acquisto, quindi diciamo che diventa un po' eh, difficile non, non notare, diciamo così, qual è la logica. E, e, dentro l'IPCA depurato, il peso, l'ISTAT, noi non sappiamo in effetti qual è il peso dell'energia importata, perché se noi andiamo a prendere il paniere dell'ISTAT, dentro c'è l'energia, ma non c'è scritto da dove viene. Quindi per poter calcolare il peso dell'energia importata Istat fa tutta una serie di stime statistiche ma non spiega, cioè la metodologia non precisa, insomma la metodologia è incompleta, non c'è scritto in che modo viene fatta questa stima, sulla base di quali dati, sulla base di quali ipotesi e questo me lo ha confermato se si va sul sito dell'Istat dove, eh, alla pagina dove viene, dove viene presentata la pubblicazione, dei dati relativi al, all'indice dei prezzi al consumo, di fianco ci sono dei contatti dell'ufficio che, dell che si occupa di produrre questi dati, io ho scritto alla persona che se ne occupa la quale mi ha risposto dicendo che non esiste altra metodologia disponibile se non quelle tre, eh, quelle tre pagine che sono, che sono sul sito dell'Istat, quindi questo è tutto ciò che è dato, che è dato sapere e ovviamente nel momento in cui si va a calcolare un indice, dove i pesi sono la cosa più importante, perché sono quelli che determinano il risultato, non sapere come si vengono calcolati questi pesi e non sapere esattamente in che modo le diverse parti sociali, eh, quindi i sindacati, i due dei tre sindacati maggiori da un lato e eh, la Confindustria dall'altra, è un po' eh, così, eh, insomma... Sarebbe, il mio sospetto è che la Confindustria abbia un peso particolarmente rilevante e probabilmente maggiore di quello dei sindacati nel determinare poi alla fine la metodologia. Prova ne sia il fatto che l'estate scorsa è, è stata deciso di cambiare la metodologia, ci sono due paginette aggiuntive, è scritto esplicitamente che questo cambiamento è stato introdotto su richiesta delle parti sociali, prima come energia importata si intendeva solo il petrolio perché il petrolio era, quello, era il prezzo del petrolio quello che aumentava, adesso li hanno separati petrolio e gas, quindi guarda caso l'Istat ha cominciato a produrre i dati tenendo conto della distinzione fra petrolio e gas, ovviamente in questo modo aumenta la componente che viene scorporata dal, dall'IPCA e quindi diminuisce l'inflazione misurata attraverso quell'indice. Ecco qui credo che sarebbe probabilmente importante a livello politico aprire una discussione su, come, su qual è il paniere, su come si costruisce questo paniere e su quali sono i pesi, intanto sull'opportunità di avere un paniere che escluda l'energia importata perché questo chiaramente è già di per sé una cosa, cioè senza neanche andare a vedere la metodologia diciamo, sarebbe già di per sé una cosa da rigettare ma nel momento in cui poi effettivamente questa è, ehm, è l'indice che si utilizza, insomma, sarebbe probabilmente anche eh, opportuno quantomeno, non so, se non pretendere di avere così una voce in capitolo su come viene calcolato, almeno sapere come viene calcolato, cioè avere un'informazione puntuale molto dettagliata su qual è la metodologia che viene, insomma, che viene, che viene utilizzata. <coughs> per concludere, non so siamo deve essere abbastanza nei tempi. Eh, per concludere, io adesso qui menziono una, una, così, una, una ricerca che in realtà ha fatto Matteo che è lì, con un altro nostro compagno che si chiama Lorenzo Esposito, che, con cui loro hanno fatto un, un lavoro sui bilanci diciamo, delle aziende italiane, ovviamente con i dati 2022, perché, anzi 2021 perché quelli del 22 ancora non sono usciti, per vedere un po' quale è stato a livello un po' più granulare, quindi proprio dei bilanci aziendali, l'andamento globale degli utili e di una serie di grandezze di bilancio, incluso i costi del lavoro, eccetera, e quello che ci dicono i, i dati di bilancio è che, insomma, eh, i risultati delle aziende sono stati tutt'altro che negativi eh, dal Covid in avanti, cioè tutta questa crisi in realtà eh, il Covid non l'ha portata, sì, c'è stato eh, il primo semestre il secondo trimestre diciamo del 2020 che ha portato una forte contrazione ma poi c'è stata subito eh, una ripresa immediata che è stato poi il motivo per cui nel 2021 hanno cominciato davvero ad aumentare i prezzi del gas c'era la ripresa, cioè, era chiusa la Cina, era chiusa l'Europa, era chiusa una parte degli Stati Uniti poi quando c'è stata la ripresa ovviamente gli speculatori hanno cominciato a scommettere sul fatto che aumentando così in fretta e così tanto la domanda sarebbero aumentati i prezzi cosa che è puntualmente tutto successa. Come? Tutto, tutto, tutto, tutto quello della pagare, che diceva, chiudiamo, apriamo, era una, Beh, una quando, qu quando il lockdown è finito le, le aziende hanno ripreso a lavorare, a parte il fatto che durante il lockdown ci sono state... Anche una notte, diciamo di, di sicurezza così estreme, pass, green pass, ma adesso io non come dire non, non, non, certo, non è una... economico non hanno portato dei cambiamenti. Ma il fatto è che, diciamo, secondo, secondo me le chiusure, allora, intanto durante il lockdown in realtà tante aziende non hanno fatto chiuso no. perché la, la modalità com'era? Eh, C'era l'autocertificazione. Avevano dato l'elenco dei codici a teco, no? i famosi codici ateco, i settori indispensabili, quelli che, dove, che potevano restare aperti. Però nessuno ha fatto dei: cioè ha detto ok. Praticamente le aziende hanno autocertificato, noi siamo indispensabili e quindi rimaniamo aperte. Alcune hanno cambiato il codice a teco dalla sera alla mattina, eccetera. Poi se usciva l'ispezione, se l'azienda che non era indispensabile, era aperta, usciva l'ispezione e li beccava, allora chiudevano. Altrimenti andavano avanti belli tranquilli a stare aperti. Quindi quello che è successo, sappiamo benissimo che le forze ispettive sono state ridotte all'unicino, quindi di ispezioni ne fanno davvero molte, molto, molto, molto poche. Perciò alla fine era l'inchiesta, come si chiamava la giornalista Francesca Nava, Francesca Nava. aveva fatto questa inchiesta proprio sul, sulla, sulla Bergamo. lei è originaria di Bergamo, quindi aveva fatto proprio questa inchiesta giornalistica molto dettagliata dove aveva fatto vedere che quello che è successo lì, sì però diciamo, quello che è successo lì <ride> nella valle dove sono morti tutti è che in realtà le aziende non hanno, non hanno chiuso, cioè tantissime non hanno chiuso ma anche quelle che hanno chiuso, poi hanno aperto, cioè il lockdown a un certo punto è finito, non è che è andato avanti per sempre. Mi permetto di interrompere il discorso qui di Milano, i negozi chiusi, tutti quelli che si lamentano, che ancora dal lockdown non ci si è ripresi. Ah ok, scusi, non avevo capito la, non avevo probabilmente certo. capito la domanda. Abbiamo delle grandi aziende. Sì, beh, certo, tanti, se andiamo a considerare, vabbè, allora, potremmo aprire una parentesi sul, per esempio, sulla ristorazione, io non, mi, non sono molto propensa alla solidarietà, nel senso che uno di quei settori, diciamo, che sfruttano la mano in maniera abbastanza, abbastanza, insomma, non tutti ovviamente, però, insomma, eh, hanno preso i ristori sulla base delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti quindi probabilmente se hanno dichiarato poco gli anni prima poi hanno preso poco come ristoro però certamente tante piccole attività È eh, a quello che dicevo prima come quello che sta su um, qualcosa di simile a quello che sta accadendo adesso con i costi del gas chiaro che la leni no, adesso leni non è l'esempio giusto perché lei il gas lo vende però la grande multinazionale che utilizza energia ma comunque ha intanto potere contrattuale, quindi magari il gas lo compra ad un prezzo molto più basso di quello che lo paghiamo noi in bolletta e comunque ha capacità di fronteggiare anche con liquidità sua eh, dei, degli insomma, anche delle, delle oscillazioni forti, non ha grandi problemi, certo che la, la, la piccola, che non so, il bar piuttosto che il ristorante, che quelli sono rimasti chiusi, Molto più a lungo, comunque magari non c'erano gli spazi, hanno dovuto ridurre, insomma, è ovvio che se parliamo di piccole attività al dettaglio, quelle certo che hanno subito molto, ma hanno subito molto anche per un altro motivo, secondo me, cioè che oltre al fatto che c'è stato il lockdown, durante quei mesi le persone hanno iniziato molto a comprare, ehm, a comprare online e questa abitudine poi è stata non nella, nelle stesse proporzioni però non, non si è ritornati esattamente al punto di prima quindi molte persone hanno iniziato effettivamente cioè il, il commercio online mh, ha preso molto piede c'è stata una forte accelerazione in quel senso infatti quest'estate guardavamo dei dati sulle crisi aziendali e abbiamo visto che la maggior parte, la maggior parte che tante crisi aziendali eh, recenti hanno riguardato proprio i settori vabbè quello bancario sempre per la diffusione chiaramente del, dei servizi bancari online, cioè noi adesso facciamo il bonifico, ce lo facciamo noi da soli dall'on banking e in più paghiamo pure la commissione. <ride> Quindi eh, insomma ovviamente poi il personale si, si riduce per quanto riguarda la vendita al dettaglio, magari le persone vanno, si provano le scarpe per vedere se il numero gli calza e poi le comprano online. <ride> Sì, no, certo. Io eh beh, mh, parlavo profitti, più di realtà produttive. I dati dei profitti registrati da, da, da grandissime imprese internazionali, tipo Amazon, per, per citare la, la maggiore, sono, sono stati. Sono Vabbè, Amazon ha fatto. Sono, sono aumentati tantissimo proprio negli anni del Covid. Eh. Sì, no, certo, certo. Comunque i numeri che noi abbiamo guardato, quelli dei bilanci aziendali, riguardano le aziende che fanno bilancio, vuol dire che sono aziende di una certa dimensione, che comunque, quindi non, le, pi, le piccole imprese conduzione no, familiare non ci sono proprio. Forse sono aumentate a, a scapito proprio delle… Sì, ah beh, ma, ma, ma, ma senza dubbio, per esempio, uno dei settori, eh, che come dicevo prima, che se avessero, che si assorbissero loro completamente, insomma che hanno dei margini di profitto abbastanza bassi, all'inizio questo risultato mi aveva lasciato un po' così, poi mi sono fatta un'idea di quale potrebbe essere il motivo, è quello della, tutto quello del settore della logistica. Dico, ma com'è come possibile? Poi in realtà perché succede questo? Perché in realtà Amazon non si occupa di logistica, Amazon sta nel settore del commercio. Quelli che fanno la logistica sono quasi tutti padroncini mm. che alla fine sono più sfruttati, sono, sono ultra, mm. sono mm. i famosi... Mm. Sì, cioè alla fine lavorano per Amazon, hanno il loro camioncino, però non è che sono dei capitalisti, sono dei poveri cristi che hanno il furgoncino oh, wow. e dormono fuori nel parcheggio di mm. Amazon. Mm. Esatto, più, quindi più, sono... Più portano, diciamo, non so se i mercati siano uguali, ma quelli più consegne fanno più danno. Eh certo, certo, ma infatti io avevo letto qualche tempo fa di un, un lavoro di inchiesta che era stato fatto su Amazon, credo proprio su, sull'app di Piacenza, e c'erano questi, a parte che dormivano nel parcheggio, cioè col furgoncino, <coughs> stavano nel parcheggio perché praticamente no, altrimenti non, insomma, non riuscivano ad accapparrarsi un'ora. Ah, certo. E poi c'è gente che diceva che andava in giro con. <ride> cioè che non aveva neanche il tempo di fare la pipì, ma... <ride> sono il pannolone, non so. cioè, Proprio con i tempi, con i tempi così tirati che non. lo sfruttamento della manodopera, come la Justit, il Globo, queste aziende che non si capisce da dove sono uscite. E tra l'altro chi. La manodopera hanno fatto un'inchiesta proprio a Milano l'altro giorno, di persone che. Non si sa, non parlano italiano, hanno le biciclette truccate. Uno ha detto che lavora gratis per conto di un altro. Cioè, ah vabbè, lì c'è anche tanta, ovviamente, allora Just Eat... Eh, non si capisce che sono multinazionali come Amazon, però lo struttamento gli è permesso a grandissimi, se tutti i governi del mondo... Eh, eh, sono diventati miliardari in quel momento. Tu cioè. considera che Amazon ha, un, uh, ha dei profitti che sono praticamente più <ride> paragonabili al PIL di un paese di medie dimensioni, quindi immaginati il potere economico e quindi politico no. che può avere. Sì, no, lo no, sto dicendo che sia giusto, eh, no, però no, è così. No, no, un governo dovrebbe tutelare tutto il lavoro delle persone nel, nel proprio paese, non di queste multinazionali che cioè, sfruttano le persone sotto gli occhi di tutti, li mettono in pericolo. Non si capisce dove pagano le tasse se le pagano. Beh, le pagano molto, molto, molto. Però il sai qual è il problema? Non che quello è legale. <ride> legale? Il problema è che quello è legale. Cioè quella si chiama elusione scuola, fiscale. Una, una, una così. Cioè io quello che lei ha parlato di Confindustria, Accordi. Ma che cosa hanno fatto? Con chi? Se sono diciamo, zero per le persone. Ma poi il, pro il, pro il problema è proprio che eh, quelli che fanno le consegne per Amazon non sono dipendenti di Amazon. Cioè hanno il loro mezzo quindi non sono, neanche, non sono neanche, classificati come dipendenti. cioè Sono, sono trattati praticamente peggio dei perché formalmente sono autonomi. Però eh, praticamente era cambiato qualcosa. Alcune consegne sono la presa l'appalto per un anno alle poste italiane. Sì. Beh, ci sono, tanti, ci sono tantissimi operatori che lavorano che lavorano per Amazon. e anche un'altra grande azienda diciamo così, di trasporti a medio, e porto raggio, perché lì poi l'evasione è e è lo sfruttamento ancora più accentuato rispetto al tessuto ergo. Ma io voglio fare una domanda, quindi da tutto quello che è stato interessantissimo in cioè il peso effettivo, cioè se volessimo calcolarlo secondo parametri economici obiettivi, il peso della guerra in Ucraina sull'inflazione poteva essere addirittura influente. Sì. Ma insomma se... Quindi, la propaganda che qui ha enfatizzato notevolmente, favorendo poi la speculazione. Di... Sì, sostanzialmente che... sì, perché alla fine questi, questi aumenti dei prezzi così alti, più alti dei costi, da cosa sono stati, come sono stati possibili? Dal fatto che tutti si aspettavano, nessuno si è stupito di vedere che... Eh, non so, la pasta è aumentata oppure ti hanno diminuito le dimensioni del pacchetto quindi allo stesso prezzo te ne danno di meno è un di di quegli diceva signore che ti autoconvincono auto come, per come Covid, è stata sovra rappresentata l'importanza dell'Ucraina dal punto di vista della produzione grande, perché a livello mondiale ma anche lì il prezzo del grano è aumentato? Sì, è aumentato per, il, per la guerra in Ucraina, nel senso che appunto ha causato movimenti speculativi particolari, però tutto quello che si consuma nel mondo è prodotto in Ucraina. L'Ucraina produce tutto il grano del mondo, non è possibile che sia solo. una cosa. Vabbè, a parte il fatto che la pubblicità eh, pasta solo grano italiano, poi sbagliate la guerra e aumenta. Non devo spiegare. No, la mia era una domanda più di, eh, diciamo così teorica. Nel senso che io quando, millenni fa, avevo fatto l'esame di economia, mi avevano detto che eh, il, costo, eh, il prezzo di un prodotto aumenta se aumenta la domanda, quindi aumentando la domanda aumenta il prezzo. Ora, in questo caso la, la, il prezzo aumenta perché c'è l'inflazione, cioè questa eh, emissione di denaro, come diceva lei. Però nel momento in cui... Uh, diminuisce il potere d'acquisto, per cui i prodotti non sono più acqu acquistati nella quantità precedente perché appunto c'è l'inflazione, quindi i prezzi aumentano ma i salari rimangono sempre quelli, questo non porta a una diminuzione dei prezzi, è una domanda deficiente però che me la sono posta. Allora, diciamo che in realtà non è affatto una domanda, <ride> affatto una domanda stupida, anzi... Forse era una cosa che avrei dovuto dire e, e, mi, sono, e mi sono dimenticata di dire, cioè ehm, quando prima dicevo che eh, in realtà eh, questo fatto che le, i prezzi aumentano quando si stampa moneta e che quindi i prezzi diminuiscono quando si fa una politica restrittiva, cioè si aumentano i tassi di interesse, è qualcosa che è vero solo in determinate circostanze, diciamo questo, quello che succede è che in genere i prezzi aumentano quando c'è... Cioè, pieno utilizzo della capacità produttiva perché? Perché non si può aument aumenta la domanda ma non si riesce ad aumentare l'offerta immediatamente perché se io ho installate le macchine per fare 10 automobili ne posso fare 10, non ne posso fare 15, quindi se me ne domandano 15 qual è la cosa più sensata da fare in quel caso? Aumentare il prezzo, Lo le venderò solo ai 10 più ricchi tra quei 15 che, la voglio che le vogliono comprare, nel frattempo se si ritiene che quell'aumento della domanda sarà poi permanente si fanno degli investimenti, si aumenta la capacità produttiva e quindi quella tensione scompare e il prezzo eh, ritorna. Cioè diciamo che la legge della domanda e dell'offerta in realtà funziona, diciamo, funziona sicuramente sui mercati finanziari perché quelli sono costruiti in modo da funzionare in quel modo quindi sono dei mercati artificiali costruiti con delle regole sono proprio fatti per funzionare così ma per quanto riguarda i mercati reali normalmente le cose non funzionano cioè, a determinare i prezzi sono i costi di produzione più il, il, il margine dell'impresa di no. Sì, diciamo sì, ah, no. il margine di profitto cioè l'impresa dice spendo 100 il mio margine del 20%, 120 quello è il prezzo, ovviamente più l'impresa ha potere di mercato più ha la capacità eh, di, di incrementare questo, questo margine eh, e quindi di avere profitti, finisco un secondo poi, eh, viceversa quando i prezzi si vogliono fare eh, diciamo questa cosa della diminuzione dei prezzi, eh, cioè è vero che quando si alza il tasso di interesse i prezzi diminuiscono ma non perché diminuisce la quantità di moneta in circolazione, ma perché si, si innesca una recessione. Quindi quello che succede è che aumentano i tassi di interesse, diminuiscono gli investimenti, diminuisce la domanda di consumo, perché comunque ormai non siamo molto abituati anche ad acquistare soprattutto i beni durevoli, quelli che costano tanto a rate. Quindi è ovvio che se il tasso di interesse diventa molto alto, la domanda per tutti quei beni, quei beni prevalentemente che vengono pagati a rate diminuisce. Quindi comprimendosi gli investimenti, comprimendosi la domanda per il consumo, eh, l'economia entra in una recessione. O comunque sia, si insomma, eh, no, magari non proprio una recessione, però almeno una, nel nostro caso, sicuramente una recessione. Però non necessariamente una recessione, però comunque sia almeno una stagnazione e questo. Ovviamente se poi nessuno ha più in tasca i soldi da spendere, le imprese sono costrette ad abbassare i prezzi, altrimenti rimangono insomma. Quindi questo è il quadro europeo, uscendo uh, dal quadro europeo, entrando nel mondo dei BRICS. Questi possono entrare in, uh, in cioè le operazioni che stanno facendo adesso questi paesi che ad uh, esempio ho letto che il Brasile acquista dalla Cina senza passare dal dollaro, eccetera. Questa nuova non dico nuova economia, ma questo nuovo sistema eh, di, di scambi può andare a creare problemi ulteriori? Eh beh, direi, no, direi proprio, proprio di sì. La in Ucraina? Sì, beh, allora, diciamo che la guerra in Ucraina si, si inserisce in un contesto geopolitico dove chiaramente ci sono gli Stati Uniti da un lato e la Cina dall'altro come grandi paesi con tutta una serie di, eh, di paesi satellite, se vogliamo chiamarli così, quindi non è che diciamo, le, le due cose siano tra di loro scollegate, nel senso che ovviamente qui c'è proprio uno scontro, tra quale che sia l'opinione di ciascuno di noi su chi ha ragione, chi ha torto, le origini, le cause eccetera, ma indipendentemente da ciò è evidente che qui ci sono due blocchi contrapposti e che l'Ucraina sia teatro di un, di un conflitto che va ben oltre il militare e ben oltre il luogo dove si sta attualmente svolgendo, quindi senza dubbio… Sì, certo. Questa, tanto è vero che l'anno scorso, quando c'è stata la votazione alle Nazioni Unite, mi sembra, il marzo dell'anno scorso, noi hanno detto a grande maggioranza viene, vengono decise le stagioni, ma in realtà se guardiamo i paesi che si sono astenuti c'è più di metà della popolazione mondiale, perché solo Cina e India fanno 3 miliardi, quindi quasi 3 miliardi, 2 miliardi e 8, quindi insomma diciamo che se andiamo a guardare Cina, India, Brasile... Insomma, i paesi di quello che noi chiamiamo terzo mondo sono praticamente tutti quanti schierati dalla parte della, della Russia. E quindi, diciamo così, della, della Cina per togliere più potere, ovviamente, all'Occidente, come diceva anche la signora. Il Brasile che non passa dal dollaro, eh, beh, certo. Adesso <ride> questo, dopo ho capito questo, capito anche recentemente. Cerca di inizio dell'altro giorno sui cioè nuovi carburanti, ha bocciato i nostri che derivavano. Da carburanti di natura eh, di riciclo alimentare per, per promuovere quelli tedeschi quindi cioè, ci sono anche delle divisioni interne europee da quello che ho seguito io ah beh, ma certo. Che, che non, di certo non favoriscono un mercato per esempio quello statunitense che è sempre, diciamo, è sempre stato forte e unito rispetto anche loro mi sembra che in tutto questo non, non abbiano preso grosse contrapposizioni a questa guerra, ci sta abbastanza bene. Agli Stati Uniti? Ah beh, caspita, quelli certo. Quelli che, sicuramente quelli che si sono divuti di più, noi in primis, in Italia. Beh, l'Europa, certo. L'Europa. beh. I paesi me... che citava la signora e lei, eh, metterà in mezzo anche gli Stati Uniti, ci stanno facendo un po' di e ci mettono in pericolo eh siamo... per distruggere la nostra molto recente unione. Ma diciamo che i diversi paesi europei basta che vai a vedere eh, per esempio la Francia ha certi interessi, la Francia al nucleare dal gas dipende poco, la Francia ha determinati eh, interessi che possono essere diversi da quelli della Germania che invece, o dell'Italia che invece ha un paniere energetico differente, poi la Francia ha rapporti storicamente con il Nord Africa. diciamo quindi. La Spagna si, a, si fornisce di gas dall'Algeria, l'Italia è andata a chiedere il gas all'Algeria, gli spagnoli non è che l'hanno presa proprio benissimo questa faccenda che eh, Draghi sia andato in Algeria a chiedere il gas, ci sarebbero anche gli algerini che vivono con i blackout, eh, con i blackout programmati perché invece che di usare il gas per fare l'elettricità per le case degli algerini lo vendono a noi che arriviamo, no, paese sviluppato, paese ricco, vogliamo comprarvi il gas e ve lo compri. Quindi, <ride> energetica, diciamo, cioè diciamo che tutti in Europa ogni paese si fa fondamentalmente gli affari suoi e il problema è che gli affari di un paese tipicamente non coincidono con quelli di un altro, quindi ci sono interessi diciamo così confliggenti all'interno dell'Europa e il, dopodiché c'è anche io ad esempio fatico a capire onestamente, fatico davvero tanto a capire che strategia abbia in testa, l'unica risposta che mi viene in mente è che non ne abbia una. La, la, la Germania, cioè a me sembra che la Germania si stia suicidando, e ovviamente il suo suicidio non, non, così, non sarà senza conseguenze, perché comunque sia, non, non riesco a capire quale, quale possa essere il senso di, di anche banalmente le sanzioni. Cioè, anche se uno diciamo così avesse il desiderio di colpire la Russia e di crearle dei danni, cioè di utilizzare le sanzioni come un'arma, il problema è che come arma con le sanzioni non funzionano, nel senso che gli unici ad averne tratto svantaggio siamo noi che le sanzioni le abbiamo messe. Ora non è che tu in guerra se invece che sparare al tuo nemico ti spari su un piede, non mi sembra precisamente una mossa di quelle proprio brillanti, quindi eh, diciamo che manifesta una discreta sudditanza da quello che viene deciso io presumo, oltre oceano, dalle parti di Washington probabilmente. Forse, forse anche dannoso da qualche punto di vista. Diciamo che l'impressione è effettivamente più che un suicidio consapevole, come dire... Sì, è proprio una sudditanza eh, noi europei Germania e Italia in particolare siamo stati eh, ricondotti a uno stato di assoluta obbedienza nei confronti di una volontà che proviene da oltreoceano e quindi ci ritroviamo a eseguire gli ordini, ecco non, non vorrei metterla così troppo brutale però mi sembra proprio questo, cioè noi ci stiamo suicidando fra virgolette per volontà altrui, non per volontà nostra perché un suicida almeno lo fa per con una propria intenzione, no? Cioè di togliersi la vita, noi stiamo semplicemente... L'unica esatto, cosa che mi viene in mente, comunque, di cui fra l'altro avevamo parlato anche nell'altro incontro con Fagan eh, che abbiamo fatto a gennaio, è che la Germania ha in contropartita qualche cosa in cambio di questo sacrificio della propria economia, perché poi loro sono stati danneggiati dai tagli del gas, il sabotaggio del Nord Stream, eccetera... Però loro hanno avuto qualche cosa, cioè sostanzialmente l'autorizzazione, sempre da eh, chi dà questo tipo di autorizzazione, oltre oceano, di produrre più armi per la vendita, cioè nel senso che comunque la loro industria non è completamente azzerata. Anzi, c'è qualche, qualche settore dell'industria dell eh, tedesca che ha tratto vantaggio da questo, cioè dal settore degli armamenti e anche dal punto di vista geopolitico questo dà più importanza a un, eh, al cosiddetto quello che una volta si chiamava il gigante economico il nanopolitico proprio perché essendo uscito perdente dalla seconda guerra mondiale dal punto di vista militare la Germania contava zero no? infatti tra nel, nell'amicizia franco tedesca la, Germania, la Francia era la potenza militare la Germania era principalmente la potenza economica adesso la Germania sta diventando anche un po' di più potenza militare, quindi questo forse può essere il suo il suo tornaconto, ecco. Per sì, quanto riguarda l'Italia di tornaconti se ne vedono ben poco, insomma. Sì, però non so fino a che punto questo, nel senso, in questo momento magari può anche esserci cioè l'industria bellica magari effettivamente come dici tu tedesca può in questo momento averne tratto vantaggio, ma non sarà una cosa cioè da un punto di vista strategico l'Europa comunque non cioè non è autosufficiente, perché non abbiamo, non, cioè eh, produciamo, non abbiamo materie prime, non, insomma, non, tutto, il, tutto il tema del colonialismo e dell'imperialismo è stato proprio una conseguenza della necessità di procurarsi qualcosa che in Europa certo. non c'era, quindi ora, io vabbè poi sono una, una pessimista di natura, però io credo. Insomma, L'immagine che mi viene in mente è quella dell'incudine del martello, non so, poi… Ma infatti cioè, per riallacciare riallacciare, scusate, da... vado a mm. tirare nella macroeconomia, mm. che gli Stati Uniti hanno varato recentemente l'amministrazione Biden una politica fiscale, hanno investito 800 miliardi di dollari, non so se questa è la cifra reale, in sgravi fiscali a vantaggio di aziende disposte a trasferire il know-how e soprattutto la produzione negli Stati Uniti d'America, Gran parte di queste aziende sono quelle europee e anche questo potrebbe ritorcersi contro la Germania perché in particolare il colosso dell'automotive della, dell cioè eh, la Volkswagen sta valutando questo pare, eh, anche la possibilità di spostare parte parte una cosa che non ha mai fatto fino ad ora eh, negli Stati Uniti d'America, o comunque sottostare agli accordi economici che privilegiano poi la produzione sportiva cioè è una manovra penale, non quella che usa, diciamo, eh, l'Italia è l'unico eh, strumento su cui ora gli Stati Uniti hanno ancora un enorme vantaggio sulla Cina e al tempo stesso strozza l'economia europea, eh, diciamo, sfruttando ancora le potenzialità a proprio vantaggio. Il fatto che la classe politica in, in Italia, in Europa, quella che i nostri decisori, insomma, non si accorgono di questa evidenza e chiamano filo tutti quelli che si azzardano a fare analisi di questo genere, no, francamente preoccupa molto, preoccupa molto. Perché poi prepara uno scenario nei prossimi decenni che è assolutamente inquietante, cioè uno scenario che eh, contempla la guerra ma anche la competizione aggressiva tra aree di influenza in una fase nella quale invece cioè, si vorrebbe maggiore, la maggiore collaborazione possibile data l'emergenza climatica e dire, tutti i rischi che corre la sopravvivenza stessa allora, del pianeta avranno modo di sfruttare anche l'emergenza climatica lo stanno già facendo ovviamente no, sì, sì, sì, tutto, il, tutto il green tutto, no. Freddare l'inflazione alzando costantemente i tassi di conto che qualcuno ha definito diciamo, ma insomma ormai, ormai si sono espressi tutti dicendo che io, io ho l'impressione che vabbè, la Fed ha alzato i tassi e quindi per evitare la fuga di capitali li devi alzare, li devi alzare anche tu per so, l'unica spiegazione che io mi do e eh, beh del resto è, si sa come poi ovviamente alzare i tassi di interesse fa comodo a chi a chi ha delle rendite finanziarie, no? perché ovviamente chi, chi, insomma, chi riceve una rendita che cresce quando, quando ci sono… Eh. poi da, da un lato ovviamente l'aumento del tasso di interesse ha un effetto anche sul debito, cioè il debito pubblico in termini reali diventa più piccolo quando, quando c'è inflazione, dopodiché ovviamente tutto questo avrà delle conseguenze… Eh, insomma, il fatto di diciamo il debito pubblico diventa più insostenibile all'aumentare del tasso di interesse ma l'inflazione rende il debito reale più piccolo <coughs> quindi ci sono questi, queste due cose in atto eh, e poi ovviamente l'aumento del tasso di interesse comunque in ultima analisi eh, se, non è, eh, se non è sufficientemente alto da contrastare il, il tasto, cioè diciamo è una ricetta che anche se funzionasse eh, dovrebbe essere, insomma una medicina che anche se funzionasse dovrebbe essere somministrata probabilmente in dosi così massicce che potrebbe uccidere il paziente ecco. Il cambiamento dei tassi di interesse ha delle conseguenze anche sui valori degli stock che stiamo vedendo anche nelle crisi bancarie, cioè sta, eh. sta, sta provocando un dissesto di cui noi qui in Europa abbiamo, abbiamo visto gli effetti sul Credit Suisse e stiamo un po' guardando cosa succede a Deutsche Bank no? perché anche lì. Eh, L'innalzamento del tasso di interesse vuol dire che sostanzialmente tutti i titoli, tutte le obbligazioni quindi anche i titoli del debito pubblico perdono valore di mercato, quindi chi ce li ha come attivi ha una riduzione degli attivi, questo è il motivo per cui la Silicon Valley Bank è fallita e, e che sta provo prov provocando una serie di dissesti, quindi in realtà è una politica che si fa agli interessi dei, dei rantier da un certo punto di vista. Dall'altro danneggia anche gli stessi rantier perché gli, gli, gli fa scompensare attivi e passivi nei loro, nel, nel loro stato patrimoniale, quindi per le, le banche questo qui può portare a… Beh, se a, magari sono esposte verso… Sì, sono esposte, certo. Cioè non ovviamente poi le banche sono dei contenitori eh, e dentro ci sono. Cioè insomma, c'è un po' di sì, tutto. Abbiamo sì. visto nel 2007-2008 sì. come è stato sì. l'effetto diciamo, di contagio, quindi quando cominciano ad esserci fallimenti sì. poi… Ovviamente questo non è... Fra l'altro, proprio... riallacciandomi un attimo al discorso che facevo prima su, su come si contabilizza, su, su come si misura l'inflazione, eh? è, è abbastanza stupefacente. volevo solo osservare come c'è poca trasparenza quanta poca ce n'era anche all'epoca dei credit default swap no? che non si sapeva come venivano apprezzate queste cose ah, vabbè no? quelli poi a cioè, dire quindi... <ride> no voglio dire uno dice almeno sui beni reali abbiamo un po più la situazione sotto controllo ma per come la racconti tu cioè, sembra che anche su come si misura su come gli uffici di statistica Uh, misurano l'inflazione, quale parte tengono scorporata, quali, qual è la metodologia che sta dietro queste azioni c'è altrettanto opacità, se, se ci pensiamo. Beh, sì, è molto cioè la è metodologia affidato, è assolutamente è opaca. E' affidato a sì. degli, beh, degli sconosciuti che lavorano nell'ombra, alla fine. un po' come, come ai tempi dei credit uh, default swap, erano affidati a degli ingegneri che magari capivano niente di economia e che decidevano cosa, qual era il valore di un, di un, di un paniere di asset, no? con dentro delle cose che magari erano molto rischiose, insieme ad altre che erano poco rischiose, alla fine non c'era nessuna valutazione attendibile, no? quindi è strano, insomma. Ecco, è strano vedere che anche nel mondo dei beni reali si arrivi a questo grado di opacità eh, per eh cause beh. diverse, però sta di fatto che siamo comunque un po' spiazzati. Beh, insomma, soprattutto quando si tratta di un magari adesso che si comincia a discutere un po' di, di indicizzazione dei salari, eccetera. Mm. Se poi si utilizza un indice che è appunto lì è un'opacità proprio, come dire, voluta, nel senso che non è, è stato scelto di non utilizzare uno degli indici ufficiali, ma di costruirne uno ad hoc. Però non si sa come è costruito. <ride> È come, è come se, hai detto eh prima, sì, perché ecco. in teoria la costruzione l'hanno fatta insieme, Confindustria, sì, CISL e scritto. Will. Cosa c'è di scritto? Niente. Eh, non c'è niente, niente di, Beh, di scritto. Eh. Il presidente dell'ISAE, tu che vieni da Pavia, ah. lo conosci, era Alberto Maiocchi all'epoca. Ah, ecco. E io gli ho anche scritto e lui mi ha risposto piuttosto, mi ha risposto subito dandomi tutte le informazioni che mi servivano, piuttosto piccato dicendo l'istituto l'ISAE è stato chiuso perché i bravissimi ricercatori che ci lavoravano non erano tanto ben predisposti a ricevere insomma, indicazioni. Che a, loro, che, lo, che a loro avviso non avevano motivo di, di essere se non insomma, di ricevere le indicazioni dalla, del, dalla politica. Non erano molto propensi a fare dei passi indietro rispetto a una loro così, competenza tecnica di quello che loro dovevano fare per andare incontro alle esigenze, a delle esigenze politiche. Quindi questa cosa me l'ha detta molto così. Molto, molto insomma, lui era, era piuttosto, insomma, questa cosa me l'ha detta sì, sì, con un certo sì, rammarico sì. perché comunque lui era il, il direttore di quell'istituto che eh, effettivamente aveva, insomma, se si va a vedere un po' che cosa faceva, eccetera, era un istituto che aveva un suo, insomma, <ride> faceva delle cose, aveva dei ricercatori molto, molto bravi, li sai, eh, quindi... Questa cosa poi è passata, è, passata poi, è stato chiuso, adesso io non, ovviamente non sono in grado di dire che i due eventi siano scorrelati, però è stato chiuso un anno e mezzo dopo, poco più di un anno dopo che è stato concluso l'accordo. L'accordo è stato fatto nel 2009, l'ISAI ha chiuso, mi sembra nel 2011, non so se è, se è il modo di controllare. Posso. Io ho fatto un, un conto una volta, così giusto per... si parla tanto di salario minimo. io... Sono un po' perplessa su questa cosa, servirebbe proprio un adeguamento del salario al costo della vita. Allora una volta ho fatto un conto, sono andata a guardare il mio salario, il mio stipendio del 2000, che era intorno ai 1300 euro, e adesso è più o meno 1500, quindi allora poi ho fatto una rivalutazione ISTAT, da 2000 ad oggi, ad oggi io dovrei secondo a quello che riuscivo a comprare nel 2000 con 1003 dovrei avere 2680 euro io ecco mi, molto mi bene sono, mi sono depresso beh, anche perché bisogna, sono passate mi sono bisogna, accorta che è così non cioè, bisogna farli questi calcoli lo non so bello. mi sono accorta che fosse così perché la, la vita proprio è andata in declino cioè le difficoltà della vita veramente però eh beh, ecco, eh. è molto peggio di quello che pensa è è, cioè, è, è allucinante è, il fatto che anche l'indicizzazione, il problema dell'indicizzazione è che comunque tu recuperi ex post qualcosa che hai perso, che in realtà non recuperi, nel senso che magari, no? que quello che tu hai già perso l'hai perso, non è, che, non è che lo recuperi, a meno che l'indicizzazione non sia istantanea, eh. sì però comunque sia, te lo, te lo indicizzano ogni anno quello che hai perso nei 12 mesi precedenti? Ma no. cosa, cosa si può fare? Perché c'era una fare, fase dove dove di, sta... questa... <ride> di nel, questa cosa, nella dateci sì. speranza. Sì. Uh, secondo me, no, no, sì. me l'unico strumento davvero efficace è il controllo dei prezzi, cioè impedire che i, pre che i prezzi aumentino. Punto, in quel modo non hai più il problema di, di, indicizzare, di, indicizzare, di indicizzare un bel niente. Allora, se posso, così parliamo bene anche di questo punto sul che fare, dunque prima di tutto cioè, sono assolutamente molto convincenti tutte le, le, le puntualizzazioni che hai fatto su quali sono le cause dell'inflazione, però sta di fatto che comunque un'inflazione da mancanza di energia che non abbiamo più a prezzi uh, a prezzi, agli stessi prezzi che avevamo accesso prima, questo <coughs> c'è, poi al netto di speculazione, margini di profitto che se ne approfittano appunto, scusate il bisticcio proprio perché nell'aumentare dei prezzi è un po' come ormai non è nulla so più sotto controllo e quindi chi può se ne approfitta? questa è la cosa, no? quindi speculazione sui mercati finanziari, speculazione sui profitti, però sta di, fatto, sta di fatto che abbiamo energia a costi più alti concretamente se eliminassimo la speculazione sui mercati finanziari che è già quello come si fa non, vabbè, è già vabbè. un obiettivo politico dignitosissimo però ma se ci riuscissimo a fare una cosa del genere comunque sta di fatto che non abbiamo più accesso alle risorse energetiche agli stessi costi Uh, a cui avevamo accesso prima della guerra o prima del covid se vogliamo anche retrocedere. Beh sì non è, non è detto che togliendo no. le sanzioni ora sia possibile recuperare no, quello che infatti, <ride> cioè, ormai infatti, quello infatti. che è fatto è fatto. E, e poi questa cosa sia, quindi c'è da un lato comunque una, un aumento strutturale dei costi c'è No, al di là della speculazione che poi uno ci mette sopra e poi c'è il discorso sui margini di profitto margini di profitto sono in gran parte una convenzione che uno eredita da, dal passato no? quindi se noi ci eravamo abituati a dei margini di profitto di non so quanto dimmi tu le cifre, no? x per cento no? e... È difficile per, una, per uno che si abitua a questi margini ridurli, no? Eh, soprattutto Basta obbligarli. So esatto, <ride> <Sì, mi> sto <ride> dicendo. Soprattutto è difficile che si riducano spontaneamente. Beh, ma certamente. mica no? so Quindi um... è, è, è, Qui chiaramente c'è tutto un conflitto in corso ed è anche nascosto, perché non è una contrattazione, cioè, non è che, che stiamo vedendo sindacati e imprenditori contrattare su qual è il corretto margine di profitto, qual è il corretto livello dei prezzi, mettiamoci d'accordo. Beh, quello dovrebbe è essere fatto senza dubbio bambino. con una legge, cioè se, se, come dire, se si decide di imporre un determinato vincolo, quello deve essere, ovviamente deve essere una cosa fatta, fatta con lo strumento legislativo, non è che, anche perché in questo momento comunque sia... Non è che il potere contrattuale delle organizzazioni che rappresentano i lavoratori sia straordinariamente elevato? I lavoratori hanno potere contrattuale, cioè, cioè, la loro possibilità diciamo, di acquisto, secondo me anche dall'euro in poi, si è sensibilmente ridotta. Ah beh, sì, nessuno certo. nessuno li, li sta utilizzando, neanche meno in questo momento storico di cui stiamo parlando, anzi ancora meno, poi... Eh certo, perché comunque ovviamente le, diciamo il potere delle Ma insomma, secondo me, nessuno, però cioè, uscire dall'euro forse sarebbe una soluzione. Sì. Però che significa uscire dall'euro? Nel senso che anche lì, ok, uno può dire: secondo me, eh, la costruzione istituzionale monetaria è... non funziona, la e è quindi cioè, uscire dall'euro, ok, ma come in che, cioè, il modo in cui Poniamo il fatto di, no, di decidere no, di volerlo fare. No, no, no, non era una domanda che ti facevo, ti dicevo semplicemente che secondo me, eh, ok, bisogna poi capire in che, in che direzione si va, nel senso che l'euro è stato senza dubbio… Sì, la, che devi... che e la Gran Bretagna è uscita dall'euro. No, De non ce no, l'aveva l'euro. Ma mai avuto, è uscita no, dall'Unione dall Europea, però diciamo aveva… Ma Comunque, anche che loro non sono nell'euro, ecco, mettiamola così: eh, non è che sono in una situazione rosea perché hanno dovuto mettere l'antitaccheggio ai pezzi di formaggio dei supermercati. Sì, no, quello Quindi, è chiaro: è un problema proprio un problema anche sistemico. Cioè, ci sono aziende, nazioni come l'Olanda, che sono quattro gatti che si lamentano dei debiti pubblici italiani quando noi siamo a 70 milioni o a, a livelli c'è cioè, tutti i problemi vostri, vi direte voi, però imponiata cioè, eh, capisci che si fa dei loro interessi, interessi fanno i fa loro inter interessi ma fanno il nostro, vanno contro i nostri interessi eh. cioè chi se ne frega e loro hanno sono quattro gatti allora, cioè, capisci che, che ma secondo me l'Europa non ha mai tutelato gli interessi di alcune nazioni come fu quella della Grecia eh, Accidenti. ma Accidenti, secondo, secondo me l'Unione Europea è una che è stata pensata allo scopo di introdurre delle modifiche. Allora io credo che l'obiettivo principale fosse quello di riorganizzare un po' il, il capitalismo europeo costruendo queste catene del valore che hanno, diciamo, centralizzando le teste di queste catene nel cuore dell'Europa, Germania e i paesi che ruotano intorno alla Germania e in effetti questo è quello che insomma, è quello che è successo, diciamo che obiet questo obiettivo, che fosse esplicito o meno, è stato senza dubbio raggiunto. Adesso chiaramente ci sono delle… non è che io lo condivida questo obiettivo, però secondo me non è neanche… Gli cioè, quando tu dici l'interesse nazionale, che intendi? Io intendo l'interesse dei lavoratori, che ah, magari… appunto dico magari in realtà anche i lavoratori olandesi non è che se la passano tanto bene, quelli, quelli che, sa che fanno gli affari sono i capitalisti. Quelli che hanno. Eh. Ma io penso che chi sia in Europa rappresenti forse prima di tutti i capitalisti. Eh, certamente! E poi, dopo, però, ricade su tutti i lavoratori, i piccoli lavoratori, i classi operai, i gli le sfruttate o agricoltori dei vari paesi che magari non hanno neanche il potere di dire: Ah, perché l'Europa ti impone qualcosa, il capitalista europeo che sta là ti impone qualcosa, e tu non hai neanche eh, modo di, di rispondere. Cioè, questo che io. Non comprendo. Ma, eh, il problema secondo me è che in realtà le regole europee, cioè sono i nostri, è la volontà politica, cioè se, se, i politi, se il, il governo italiano volesse fare alcune cose, le potrebbe anche fare, cioè molto spesso i nostri politici utilizzano il ce lo chiede l'Europa come una scusa per mettere in pratica una volontà politica che è la loro volontà politica, ah perché beh, per esempio, yeah, tu, pensa alla questione degli aiuti di Stato, gli aiuti di Stato si chiamano così quando lo Stato dà dei soldi a un'impresa privata, ma se lo Stato fa, fornisce un bene o un servizio direttamente, si dice in house, cioè lo fa internamente, quello non è un aiuto di Stato, soprattutto in determinati settori questa cosa si potrebbe fare perfettamente. Quindi non è vero che è l'Europa che ci dice che... Sì, l'Europa ci consiglia e ci spinge caldamente a liberalizzare i servizi, però non c'è un obbligo di liberalizzare o di privatizzare la fornitura dell'acqua o di liberalizzare o di, di trasformare la, la TM in una SPA, cioè non c'è un obbligo a fare no, queste cose. I politici di... italiani hanno scelto di intraprendere questa strada, del resto se uno volesse anche sforare, che so io, i parametri di Maastricht, sbattendosene allegramente di quello che ci dice la Commissione Europea, che, ci posso, che cosa ci possono fare? Che fanno? Ci bombardano? Eh, cioè ehm. ti danno le sanzioni, non le pago. E che cosa ci può... Cioè se un singolo Stato decidesse di disobbedire, lo potrebbe... L'Italia è a grande... L'Italia centrale non è... Ti fanno una guerra economica, finalmente. D'accordo, però, nel senso, se l'Italia, la Francia e la Spagna si mettessero d'accordo e decidessero di eh, fare, cioè di fare una, diciamo così, una disobbedienza rispetto a di mettere in questione eh, determinate decisioni politiche prese, perché comunque sia, l'Italia non è la Grecia. Sì. No, visto, sono Ma cioè, se fatura. salta l'Italia in salta infatti... l'Unione Europea salta l'Euro ormai abbiamo allargato stiamo proprio sbracando no? Come... No. <ride> però mentre che stiamo parlando di questo io faccio anche notare come il trattamento mh, ai, ai tempi d'oro dell'austerità 2012-13 e, e anni successivi è stato molto diverso in Grecia rispetto alla Spagna e Portogallo ad esempio, loro, a loro sono stati consentiti dei, dei deficit governativi anche del 5% in quegli anni. Invece in Grecia è stato imposto il memorandum of understanding pesantissimo e, e l'Italia soprattutto era l'osservato principale perché è il paese più grosso di tutti questi ed era il paese a cui, cioè facendo vedere cosa stava succedendo in Grecia, eh, questo sì, sì. valeva come minaccia per l'Italia. uno. Per, per, per educare quello grosso per puniamo quello 26. piccolo. E dall'altro lato, per tornare al discorso che facevamo prima, il fatto di consentire a Spagna e Portogallo invece di stare un po' più rilassati, eh, poteva, almeno secondo una mia, un mio sospetto un po' dietrologico, però non tanto infondato, servire a impedire che si formasse quell'asse di cui tu parlavi prima, tra paesi mediterranei che potevano mettersi d'accordo per agire insieme contro no, la banca, contro il volere di Schäu, Schäuble. No? Eh, eh, il eh, era hanno, hanno rotto... Podemos eh? al 30% dei eh, sondaggi sì. nel periodo della Grecia. Podemos era il sondaggio della prima partita. Sì, ma appunto, cioè però voglio dire, hanno, hanno tenuto i cordoni dell'austerità molto più rilassati no, nella penisola iberica di come non li abbiano tenuti. anche un'arma potentissima, che è Sì, non è possibile, ad esempio, che lo Stato torni a gestire determinati servizi e, e la giustificazione, anche qui ideologica per una politica delle militarizzazioni, no? l'argomento era quello fu il è in mano, ma, il ma il punto ma è, il punto è che se ci fosse stato un asse mediterraneo, no? Sì. Lì a quel punto il debito pubblico avrebbe contato ben poco, cioè nel senso che, eh, come, diceva, come diceva Nadia, cioè se, se, se tu ti rifiuti di pagare le sanzioni, oppure se tu, non lo so, ti, ti imponi una tua volontà uh, con assertività di fronte ai cosiddetti tuoi partner, no? che poi in realtà sono lì col fiato sul collo, anzi con le dita intorno al collo, e, eh, chiaramente, insomma, cambia, cambiano le condizioni e tu puoi anche dire, vabbè, il mio debito pubblico non è discriminante, cioè non è che mi impedisce di fare delle politiche se servono, no? cioè se io ho dei disoccupati li devo occupare, basta, debito pubblico. Beh, Beh, sì, ma anche perché comunque ormai, ormai l'abbiamo visto, cioè tutti i paesi che hanno dovuto ridurre i deficit, chi più chi meno, dal 2011 in avanti, se andiamo a vedere, il rapporto debito-pil ha continuato ad aumentare, perché è chiaro che se fai una, una politica restrittiva ti diminuisce il debito di poco, perché alla fine il grosso del nostro debito, il grosso del nostro debito è dovuto agli interessi sul debito, sul debito pregresso, <ride> nel senso che se togliamo gli interessi e guardiamo il deficit primario, in realtà è un surplus, cioè l'Italia dagli anni 90 spende meno di quello che incassa come, come tasse, quindi la differenza la fa... Quindi, tu riduci la spesa, il debito non è che lo riduci più di tanto, in compenso stai riducendo il Deve PIL di più. Ragione. Cioè nel rapporto non conta più la variazione del denominatore eh, a determinati. Eh, cioè, infatti se, se, tu il il dice... la spe... se tu aumentassi la spesa facendo degli investimenti, eh, insomma non aumentare la spesa come, diciamo, come si usa di solito pensare in termini keynesiani facendo le buche e poi riempiendole, ma con un'idea di diciamo investimenti che hanno un potere moltiplicativo più forte, che comunque ti consentono anche di cambiare no, la struttura produttiva, lì allora riesci ad avere un tasso di crescita più alto, cioè se fai crescere il PIL più in fretta di quanto non ti, non ti aumenti il debito e soprattutto magari il controllo sul tasso di interesse, perché alla fine l'interesse sul debito pregresso dipende dai tassi di interesse, è chiaro che se i tassi di interesse aumentano questo... E diventa ancora un problema ancora più grosso per la sostenibilità sì, scusami, dei debiti. Ma sarebbe <ride> notevolmente le tasse a tutti. Tra imprenditori, <ride> sì. beh, no, io no, io Parliamo bene. No. Sì. Eh? Ma insomma, secondo me i redditi più alti andrebbero aumentati parecchio. noi pare... dobbiamo poi vale andare a dislocare le imprese fuori, cioè le imprese vanno dove eh, pagano meno tasse, eh, cioè il è sempre lì a mangiarsi sempre la coda all'infinito. La soluzione reale per riprendere gli no, investimenti. Io, fra l'altro... Investimenti pubblici. una uh, no, ma anche privato. Anche privato. Mm. Il privato dovrà pagare le tasse come un po' in Italia. Ma in Germania sono più alte che in Italia le tasse le pagano almeno l'80% della popolazione. Eh, Guarda, sì, però se tu abbassi la. Le... ragionamento. No, non so, secondo me il, come dire, sì, il tema dell'evasione delle, allora, dell c'è sempre, sempre stato. È un tema che secondo me è più etico che non economico, nel senso che eh, sì io trovo, eh, trovo moralmente inaccettabile il fatto che ci siano persone che non pagano le tasse, però non credo che questo di per sé potrebbe risolvere tutti i problemi, i problemi dell'Italia a mio parere sono ben altri, il fatto che comunque ci stiamo deindustrializzando, stiamo, abbiamo perso il controllo di certe catene, quindi siamo subfornitori sostanzialmente di eh, grandi imprese localizzate altrove, il fatto che non c'è, per esempio, tutto il tema della transizione energetica, eh, ma se non si fanno gli investimenti ovviamente la transizione energetica, se noi avessimo iniziato a fare degli investimenti, magari pubblici, con eh, adesso chi li sta facendo gli investimenti alla fine ancora, eh, ancora o il settore pubblico o il settore privato con i soldi pubblici perché il PNRR che cosa è? È un trasferimento massiccio di risorse pubbliche verso il settore privato che poi ci fa quello che vuole senza alcun vincolo, senza alcuna regolamentazione, senza <coughs> bisogno di rispettare alcun tipo di standard quindi il problema secondo me è semplicemente che l'impresa, cioè ov ovviamente so benissimo che non è pensabile che domani mattina si nazionalizzi tutto il sistema produttivo, però con il covid per esempio si è visto bene che il mercato non è per niente in grado di coordinarsi, di auto -coordinarsi, eccetera, tu devi avere comunque un una forma di, di, di programmazione, o lasci che le facciano le grandi imprese, e lo stanno facendo perché questo fatto della concentrazione, cioè il fatto che le imprese diventano sempre più grandi e hanno sempre più potere di controllare tutta la catena, significa che hanno la possibilità di pianificare, di programmare e oggi la, gli strumenti tecnologici per farlo ci sono. Quindi qui la scelta è se la programmazione la fa lo Stato oppure se la programmazione la fanno le grandi, le grandi multinazionali. Purtroppo andiamo nella in quest'ultima direzione. Mm, se io tornerei un attimo alla, alla questione che abbiamo un pochino sorvolato prima e che in realtà è abbastanza centrale del tuo discorso, cioè eh, controllare i prezzi, no? ecco. se, che vuol dire anche controllare la distribuzione del reddito, come hai eh, spiegato, cioè naturalmente nei prezzi ci stanno i costi dell'energia, il costo del lavoro. E margini di profitto, quindi se controlli i prezzi vuol dire che controlli anche i margini di profitto sostanzialmente. Eh, perché, cioè, dal punto di vista politico, eh, perché pensi che questo sia più facile da realizzare mh, per legge, cioè attraverso provvedimenti che passano dal Parlamento anziché attraverso la contrattazione o non so. La... Beh, la vedo un pochino come, come fai a farlo, no, non lo so eh. Non... Eh, Ma come fai a farlo in Parlamento? <ride> cioè questo è il punto. Cioè, no, come... allora che non ci sia, la calma, la... calma la... che non ci sia la volontà politica. <ride> la nostra... <ride> Io stavo solo dicendo che un, un sistema di controllo dei prezzi deve essere mm. per forza centralizzato, non puoi avere, un sit... non sto dicendo che sia facile o che ci sia la volontà politica no, no, ma infatti, eh. di farlo, so eh, Be ben, ben lungi, cose, però per esempio è... su, su, sull'energia, mm. O sugli alimentari, poi, ben, poi perché non, non, non ci sono mai stati prezzi calmierati, ci sono sempre stati prezzi calmierati, li calmierava, erano calmierati per legge, cioè tipo il pane comune non lo potevi vendere più di x euro al chilo, chiuso. E quindi, no, penso di no, adesso non, non so, forse sono alcune... Eh, ok, quindi praticamente... Sì, che poi in realtà noi pensandoci proprio con, negli anni del Covid abbiamo <coughs> visto... In nome dell'emergenza lo Stato imporre, ce ne siamo accorti tutti più o meno, alcune restrizioni anche alla libertà personale, no? e, e quindi bene o male questo è stato un po' una, intanto una messa in dubbio delle politiche di austerità che erano, in, erano praticamente rimaste indiscusse per un decennio, per tutto il decennio precedente ma anche l'idea che lo Stato intervenisse sul mercato, cioè questo poi l'ha fatto bene, l'ha fatto male, però era per la prima volta, si è visto uno Stato che ha detto bene, qui ci vuole, qui ci vuole la mano pubblica per uh, definire che cosa si può fare e che cosa no, chiudere le imprese e tenerle chiuse per ragioni di sicurezza pubblica, ecco, tutte queste cose eh, fatte naturalmente in nome dell'emergenza sono state comunque una novità e eh, sono state qualcosa che, ricorda un pochino, sebbene alla lontana, provvedimenti da economia di guerra, insomma, no? cioè in cui lo Stato prendeva in mano la gestione dell'economia con dei provvedimenti, ehm, come dire, autoritari, in un certo senso. Beh, io penso che comunque il Covid abbia aperto quantomeno lo spazio politico per parlare di alcuni, insomma, se uno prima avesse detto con, con, controllo o nazionalizzazione dei settori strategici principali, insomma, ti Adesso si può parlare di programmazione perché è evidente che senza programmazione, ripeto, lo fanno, adesso lo fanno le grandi multinazionali, però programmazione significa semplicemente dei piani di investimento a lungo termine che si pongono l'obiettivo di modificare la struttura produttiva, quello che in teoria dovrebbe fare proprio il, il PNRR, problema lo fanno le imprese e non lo fa, quindi lo fanno le imprese con l'obiettivo di avere dei insomma di ricavarci dei profitti se invece eh, lo facesse. Però il diciamo il, la parola programmazione adesso si può pronunciare senza essere guardati come degli psicopatici venuti dal, dal secolo scorso con il colbacco. insomma. <ride> Mentre prima. Questo è vera, sì. da, da avere l'occasione adesso di <coughs> programmare e riprendere in mano settori che fosse abbandonato in maniera. Sai, il governo poi non ce l'ha, insomma, almeno si potrebbe, io credo che un primo passo che quello sì si potrebbe fare è quello di riportare questo tema all'interno della discussione politica. Poi, ovviamente, dopo, insomma, io in questo momento sinceramente non credo che esista qualche soluzione che consenta in tempi rapidi di avere no, dei risultati, no. perché purtroppo… Però siamo <ride> No, no, certo, però bisogna rendersi conto, secondo me, che eh, la situazione è talmente seria, non tanto dal punto di vista, come dire, di, di contesto, lo è, per l'amor del cielo, ma proprio da un punto di vista politico, ci cioè, andiamo a vedere quanta gente ha votato alle ultime elezioni, che offerta politica c'era, che alternative politiche sono state offerte, quali qualcuno ha portato dentro al dibattito, per esempio, prima delle elezioni, determinati temi, no? Cioè abbiamo sempre comunque sentito ripetere, quindi è uno, due, diciamo così che nell'immaginario collettivo certi argomenti, l'inflazione, il fatto che si aumenti i salari poi aumentano i prezzi, c'è cioè la spirale salari, cioè queste, queste convinzioni sono ormai così radicate che per riuscire secondo me a ribaltare o quantomeno a muoversi un po' in un'altra direzione occorre fare proprio un lavoro davvero di, di, di, di dibattito di, ad esempio con il sindacato abbiamo fatto un corso di formazione su, su questo tema dell'inflazione con la FIOM perché comunque i, anche i delegati o comunque sia i quadri del sindacato tante cose che negli anni 70 erano patrimonio comune e anzi... In 70 si protestavano tante cose che forse oggi... Ma c'era anche una consapevolezza molto differente e anche una cultura politica che non c'entra niente con la cultura, diciamo, scolastica, con il tasso di scolarizzazione, con il titolo di studio. Perché se tu vai a vedere le interviste che facevano fuori dalle fabbriche negli anni 60, a operai che magari avevano la quinta elementare, però insomma, li sentivi che evidentemente il, nelle sedi di partito e insieme ai loro compagni a sindacato di certe cose parlavano e soprattutto eh, la loro conoscenza se la costruivano loro dal punto di vista loro perché la teoria economica e tutte le cose eh, che noi diamo per scontate sono in realtà il prodotto. Della, così, del, sen, del sentire della, o di quello che è, è funzionale agli interessi della, della classe dominante. Quindi è ovvio che se tu prendi in mano eh, un testo di economia che ti dicono che è una, una scienza esatta, quando non lo è perché è una scienza sociale e ti attieni, come dire, interpreti il mondo alla luce delle categorie che ti vengono proposte da quel tipo di teoria, tu stai guardando il mondo dal punto di vista della classe dominante e quindi ovviamente non potrai che arrivare a quelle conclusioni, quindi il lavoro da fare è principalmente un lavoro culturale, ma non, ripeto non dal punto di vista del professore che viene a fare la lezione, proprio anche di, di, di, no, di elaborazione collettiva, di, di, non, non esiste. Ormai sono vent'anni che ogni volta che ci sono le elezioni boh, bisogna, fare, bisogna no, fare la coalizione in fretta e furia perché altrimenti poi perdiamo e poi altrimenti poi perdiamo, non c'è tempo di fare un lavoro più. Eh. E Sono passati vent'anni e se vent'anni fa invece che cominciare a È dirci comprati, queste cose… Eh, <coughs> Cioè, eh, però sai sempre il punto qual è anche secondo me. Sono parte di partiti, ma questa riflessione... Sì, è... sì. Eh lo so, però alla fine esatto. i partiti, così come il sindacato, siamo, siamo noi, no? Quindi se uno vuole eh, portare... No, di... portare dei... Il problema però di trasformazione sociale è che eh, di fatto ha chiudito gli spazi del dibattito pubblico in discussione. E in parte sì, il partito sì, leggero impedisce di fare sì, un dibattito con quello ah, che stiamo facendo stasera. No, no, no, ma... Allora ci sono delle sezioni in cui si, si discutono le grandi fasi e tutte blu. Si priorità. comunicavano tutti i giorni e condividevano, <coughs> sfruttamento. Uso del termine non è obsoleto, di frase. No, no, anzi, usiamoli pure, che è proprio un processo, diciamo così, che avviene attraverso la formazione, no? sicuramente, ma anche attraverso la condivisione di una condizione esistenziale, una condizione economica che di per sé porta tutto sommato a sviluppare una sorta di solidarietà, di eh, diciamo, visione comune delle cose. Questi luoghi non ci sono più, bisogna comunque supplire all'assenza di questi luoghi con altre forme, altri mezzi di comunicazione che oggi di fatto sono ancora e eh, ancora più di prima nelle mani del cosiddetto grande capitale. Sì, però posso fare così? In Francia stanno contestando che c'è certo, un'attività impressionabile, hanno messo in ferro e fuoco, noi siamo così, ah. in sette... <coughs> Hanno messo fuori Così poco, in una nazione, cioè, Quindi, è la relazione questa differenza. Tra ti dico, io vengo da in Piazza del Duomo, c'è stata quella iniziativa con la manifestazione in difesa della sanità pubblica. Sì, c'era un po' di gente, sì, però... ma a Madrid sono stirati eh, un milione e mezzo, quasi due milioni di persone. Proprio per sì, stesso quello stesso quello. Ma l'Italia è la maglia nera da questo punto Italia, in Italia, in Italia. i salari e gli stipendi sono diminuiti in vent'anni è l'unico paese osse che ha registrato in... un fenomeno di questo genere secondo me la cosa, la cosa che ha inciso molto Chiusa, sul il discorso del terrorismo eh, eccetera è stato quel grosso cambiamento tra gli anni 80 e 90 dell'esplosione del terziario non mi ricordo che una volta a, una, a un incontro vabbè, io ho lavorato nel terziario quindi lo conosco bene Um, avevo detto, um, ma vi siete accorti che non ci sono più le mense, si va al fast food? Questa cosa qua ha inciso fondamentalmente, perché la mensa, la mensa dell'Alfa Romeo, era un luogo di scambio di... Il fast food è il singolo cioè. che deve andare a mangiare in fretta e tornare. No. No? E, e, ma poi anche è proprio il, la forma mentis di chi lavora nel terziario che uh, sono tutte piccole agenzie, no? agenzie di viaggio, immobiliari, di assicurazioni, eccetera, dove la persona che è sfruttata è in realtà uh, si sente. Un, come dire, un piccolo padroncino, cioè, cioè si è capovolta proprio l'idea. Cioè Se si va a parlare di sfruttamento, questi ti guardano e ti dicono ma no, come cosa dici, in realtà, e ce ne stiamo, se ne stanno accorgendo adesso perché lo sfruttamento, ad esempio con i l'Iraed, è arrivato a livelli talmente parossistici che uno poi, quando ci sbatte contro, si sveglia. Ma qui si è perso veramente un ventennio. Proprio, ma è stata proprio questa, questa mutazione, Pasolini direbbe a questo punto una mutazione antropologica, ah no, di passaggio col terziario, che è stata una cosa veramente devastante. Beh sì certo, quello più tutta la precarizzazione, perché chiaramente certo. io mi ricordo quando ero, una, ero, ero, quando ero più giovane, insomma quando ero una ragazzina, parlavo con mio nonno che era... No? Eh, aveva fatto, insomma, lui era un operaio, aveva il suo posto. Aveva fatto 35 anni nella stessa azienda e diceva: Ma insomma, ma scioperate? No? Svegliatevi? Scioperate? Cosa fate? Dicevo Sì, hai ragione. Però tante persone hanno adesso, soprattutto purtroppo quelli più, più giovani, non gli viene salta neanche per l'anticamera del cervello di scioperare perché certo. Certo. sono precari, sono, sono disuniti, sono frammentati, non sono, sono tutelati. Questo è stata una forma di ricatto fortissima, eh, quindi la frammentazione diciamo, è passata senza dubbio anche attraverso tutto il, sì, sì, il fenomeno, sì. ma anche tutto il discorso legato allo smart working. Ora è, è ovvio che eh, eh sì. ci sono anche dei, de, degli aspetti positivi, non, non si può negare che non sia magari vantaggioso poter, al di là del fatto che se ti, ti spacciano lo smart working come un modo in cui tu puoi prenderti cura, che so io, dei tuoi figli che sono a casa, sì, ma quindi devo lavorare o devo stare dietro i bambini così per capire cos'è che dovrei fare durante il giorno, no? Così, veramente, io non ho figli, peraltro, però dico, cioè, poi quando arrivano le bollette, quando poi sei d'inverno a casa tua con le luci accese, con la tua connessione, che vabbè quella ce l'hai lo stesso e pazienza, con il riscaldamento, magari autonomo, acceso tutto il giorno, quando prima lo accendevi un'oretta al mattino e un'oretta alla sera, insomma, eh, stessa eh, stessa senza tutele, stessa. senza una postazione ergonomica, anche lì poi chi ha una casa bella, grande, comoda, spaziosa, spaziosa, con una camera, con una stanza in più, dove puoi mettere scrivania, ben illuminata, con la sedia ergonomica e tutto... Magari con un pezzettino di allora, balcone, ah ok. Io sono, <ride> lavoro da dieci anni Poi con, con il comune di Milano. e se lavoro non è lo smart working. Intanto certo. ti danno la postazione al gorpo. Ci sono due, ci sono... esatto. C'è il giorno appunto di rientro, ti danno anche un po' di so, leggermente dei soldi per la connessione. Ma la cosa bella, tu dicevi la cosa dei figli, l'avevo chiesta per i figli ero prima pioniera. Quella, Potrebbe essere un sistema che tu sei a progetto, nel senso tu ti devono dare il tuo lavoro e la tua scadenza. Poi quando lavori tu, cioè quando no. devi lavorare, eh, deve essere basato un conto sulle 5 ore che dovresti lavorare, che sono 7 però comunque di lavoro effettivo sono 5, mm -hmm. quindi devo darti una progettazione di lavoro sulle 5. Non è capace nessuno eh, di fare sempre, è... però quello potrebbe essere l'alternativa... Uh, lo smart working per, Vabbè, per, te, per i vari vantaggi. Sì, no, il telelavoro sicuramente è diverso è nel senso che è regolamentato, cioè tu lo smart, lo smart working smart lo work puoi work fare dove cagata. ti pare. Il te telelavoro tu devi essere no. comunque… ma tu pensa anche al, al, così, al problema assicurativo. Se io sono in smart working, posso lavorare dove mi pare? Stamattina voglio andare a lavorare al parco, vado a lavorare al parco, vado lì e mi spacco una gamba. Eh, non ti riconosco, è <ride> no, no, è eh, cioè, non, non esistendo il luogo di lavoro, non esiste sì, no, neanche... No, no, no, vabbè, cioè, a me fa piacere assolutamente che il... Eh? Sì, sì, sì, sì, no, ma poi possiamo continuare anche fino a mezzanotte, però voglio dire eh, direi che l'obiettivo no, di, di mettere a fuoco questo problema dell'inflazione l'abbiamo raggiunto, eh, abbiamo anche... Eh, mi ha fatto molto piacere che la, la, la discussione non è, non è stata, insomma, non, non abbiamo dovuto tirarla fuori con la no, forza la e, e si è infiammata subito. Quindi mi fa molto piacere. Eh, direi che a questo punto io non mi resta che ringraziare Nadia per la partecipazione, per lo stimolo che ci ha dato. Eh, Salutiamo anche il pubblico a casa, come fanno, come fanno i presentatori quelli bravi. No? Cioè, come no? <ride>